Ciao a tutti. Oggi prepareremo il migliaccio salato. Il tempo di preparazione della ricetta è di due ore circa. Gli ingredienti sono: ricotta, semolino, latte intero, uova, strutto, latte parzialmente scremato, parmigiano, pecorino, salame a dadini, provola dolce a dadini, sale pepe e noce moscata. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte quello parzialmente scremato lo strutto e il sale e portiamo a ebollizione per 7 minuti 100 gradi velocità 2 Aggiungiamo adesso il semolino e lo facciamo cuocere per 3 minuti, 100 gradi, velocità 2, spatolando. Trasferiamo il composto in una ciotola, copriamolo con pellicola trasparente e lasciamolo intiepidire. Senza lavare il boccale, adesso metteremo nel boccale la ricotta, il parmigiano, il pecorino, la noce moscata, il pepe, il sale e le uova e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. L'uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il latte intero. e Facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 5. Aggiungiamo il semolino e facciamo amalgamare per 1 minuto e 30 secondi a velocità 5. Adolando. Aggiungiamo adesso il salame, il formaggio ed amalgamare per 30 secondi antiorario velocità 3 spatolando. Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampo da 28 cm ben imburrato. Adesso cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 60 minuti, dopodiché coprire con l'alluminio, abbassare il forno a 150 gradi e proseguire la cottura per altri 40 minuti. Il migliaccio è cotto, lasciamolo intiepidire prima di rimuoverlo dallo stampo. Migliaccio salato! Grazie e alla prossima ricetta!